Di chi ti circondi. Io mi ricordo uh, quando ero proprio all'inizio della mia carriera, tenni questi um, uh, incontri divulgativi di psicologia, si chiama un aperitivo con lo psicologo, però li tenevo con un collega in particolare. Mi a vedere uno di questi incontri dove mi interagiamo io con questo collega e tu alla fine mi dissi, non capisco perché lavori con lui. E quello che mi volevi dire è, se ti circondi di persone a questo livello hai più possibilità di arrivare a questo livello. Assolutamente. Ah, sì, per sì. di persone, a livello professionale, a questo livello professionale, va benissimo che possono essere grandi amici, però, se il tuo obiettivo è fare questo, arrivare a questo livello professionale, sempre. Parlo di livello personale, eh, capisci che se sei circondato da, sì. da questo ti sarà difficile veramente, eh, avere stimoli per, per emergere. Questo è per me è stato il motivo di arrivare dove sono arrivato oggi è semplicissimo come concetto ma è stra fondamentale molto spesso le persone intorno a noi, i nostri amici di infanzia eccetera eh, tendono a non voler non voler farti cambiare non lo fanno per cattiveria, lo fanno perché in realtà ti amano se una persona cambiamo meglio Peggio, spesso e volentieri tende a disco, eh, distanziarsi da eh, il concetto, le aspettative che, che l'amico si è fatto. No? Con la parentesi, quando Fabio decise di partire, tutti noi suoi migliori, amici, un gruppo di quattro persone molto affidate. Tutti noi, lui stesso su se stesso, gli dicevamo: No, ma dove vai? Tu mi in indietri, guarda, non ce la farai mai. Lui stesso sì, sì, lo so, non ce la farò mai. Però ci provo e, e mi ricordo che io poi a mia distanza ti disse ma che stronzi che siamo stati dirti così tu mi risposi proprio no sai all'inizio anche in io ci sono rimasto male però poi ho capito che voi non me lo diciate perché non volevate che crescessi perché volevate tenermi mente. Uh, questo come risultato ha portato a perdere tantissime amicizie che avevo a quel tempo grazie a Dio ne ho mantenute poi quelle, quelle, quelle migliori persone che ti sono vicine che hanno quell'apertura mentale anche se poi eh, ti perdono per determinato tempo poi alla fine ti conquesteranno sempre perché uno eh, deve uscire da questo concetto di famiglia per, per poi raggiungere determinati livelli semplicemente perché è normale si sfida con se stessi tutti i giorni questo diciamo è lato A il lato B è chi si va a incontrare. Se una persona ha degli obiettivi, si va a incontrare persone con gli stessi obiettivi, possibilmente magari anche a livelli ancora più alti di cui uno, in quel campo che, che, vuole, che vuole raggiungere. Tu sei uno psicologo, conoscere psicologi più bravi o semplicemente più famosi, semplicemente con delle tecniche che tu vorresti imparare, spendere tempo con loro sicuramente porterà e, e lo fa già, però diciamo, questo sicuramente ti porterà dei, dei grossi vantaggi. Se uno è al 100% delle sue capacità e deve arrivare al 110 e conosce già una persona che sta al 115, eh, questi 15 punti, semplicemente osservando la persona davanti, davanti a sé, spendendoci tempo, è più facile che, che li raggiunga, è semplicemente un discorso di eh, osmosi. Ascolta, um, questa è una cosa che non ti ho mai chiesto. Paure.